buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso allora si parla tanto di pirolisi in questo periodo complice l'aumento sproporzionato di pellet metano e quant'altro non è una soluzione immediata però volevo cominciare a parlare con voi a fare qualche esperimento su questa piccola stufetta pirolisi dal costo di 30 euro l'ho comprata su amazon e voglio mostrarvi come funziona a cosa serve e quali sono le potenzialità soprattutto della combustione a pirolisi lo vediamo dopo la sigla Però allora, eccoci sul canale, visto che non mi voglio far mancare niente, ne ho comprate due, perché voglio accelerare i tempi dei test. Allora, che cos'è questa? Intanto vi arriva questa confezione qua, è dell'alixada, la trovate su Amazon, ma la trovate anche su Aliexpress. Insomma, su Aliexpress costa una ventina di euro, su Amazon costa una trentina, qui c'è da attendere 15 giorni, questa 24 ore. Questo è un fornelletto da campeggio, è nato come fornelletto da campeggio. Né più e né meno è fatto in metallo molto sottile non gli si dà molto credito a vederla così è eh? però ho visto alcuni video e infatti poi voglio provarlo insieme a voi e credo che ci sia del potenziale dietro a questa stufetta qua a me serve non perché faccio campeggio ma mi serve perché intanto la smonto voglio capire le potenzialità della combustione a pirolisi questo è ciò che mi arriva ecco qua questa la mettiamo da parte allora, due parole sulla pirolisi. Col processo di pirolisi viene indicato un processo di decomposizione termochimica non ossidativa, cioè in assenza di agenti ossidanti, in questo caso l'ossigeno, applicato a diversi materiali di natura organica, in questo caso biomassa. Voi dovete sapere che qui dentro, la rimonto, vi faccio vedere, qui dentro noi possiamo mettere qualunque tipo di biomassa, legno, pelle, foglie. Tutto ciò che può bruciare e devo essere sincero, forse unico in Italia, proverò a bruciare le ghiande per avere veramente una combustione a costo zero. Le ghiande che cadono dalle querce sono per terra, sono un ottimo carburante, ma lo vedremo poi insieme. Comincerò i test ovviamente con del pellet, poi farò dei legnetti, del nocciolino, vediamo un po' la differenza. In parole povere così la pirolisi. A differenza del braciere tradizionale, dove bruciamo la legna, per esempio, si brucia la legna e si sviluppa il calore e si sviluppa anche monossido di carbonio, si sviluppano dei gas che non sono combusti, sono incombusti, vengono poi evacuati tramite la canna fumaria e quindi perdiamo una parte delle potenzialità di riscaldamento della biomassa. Con la pirolisi, invece, non bruciamo la legna che mettiamo dentro la biomassa in generale. Questa viene riscaldata a 2 300 gradi. Poi, siccome è in assenza di ossigeno, non brucia ma crea un gas. Si chiama syngas. gas. Questo gas qui, arrivato a questa altezza qua dove ci sono gli altri fori, prende fuoco a sua volta e raggiunge temperature anche di 1000 gradi. Quindi cosa succede? Noi abbiamo una combustione con una percentuale di ottimizzazione. Pari al 90%-95% contro il 30-40% della combustione normale. E piano piano la biomassa non bruciandosi, semplicemente si consuma. Alla fine, qual è il bello di questo discorso? Che la biomassa che rimane sul, sul braciere, lo chiamo braciere, ma in realtà poi diventa soltanto una, un contenitore, questa biomassa si carbonizza, diventa carbone vegetale, si chiama biocer, e questo carbone vegetale, in grandi scale ovviamente, non questi pezzettini che facciamo qua dentro, si può interrare nel terreno per fertilizzarlo in modo naturale. Quindi dalla stessa biomassa noi otteniamo due cose diverse, un calore enorme derivato dal syngas, cioè dal suo gas che viene riprodotto e bruciato, e il carbone, ovvero il biocer, che rimane sul fondo di questo contenitore, viene poi interrato e diventa concime quindi non si butta via niente ha un'efficienza altissima visto nel suo insieme allora visto che questo è un fornelletto da campeggio vi spiego cosa serve questo piattino noi non lo useremo eh. ma vi spiego brevemente siete in campeggio si può mettere questo all'interno del piattino si può mettere dell'alcol oppure delle tavolette di combustibile solido semplicemente poi una volta che la fiamma ha preso ma con l'alcol e con questa tavoletta prende immediatamente inizia subito l'effetto pirolisi si cucina tranquillamente la propria pietanza ora noi che non interessa questo discorso qua semplicemente cominciamo a utilizzarlo con il pellet e vediamo un po' come funziona allora visto che sono in casa e mi sono appoggiato sulla mia cucina economica questo non si può più toccare fino a quando non si raffredda una volta acceso ovviamente quindi metterò pochissimo pellet giusto per avviare la combustione e vedere il momento in cui si trasforma in pirolisi in cui la pirolisi avviene perché non è immediato ve lo spiego strada facendo quindi metterò all'inizio pochissimo pellet dentro L'ho peso qui con voi e la prima accensione che faccio la faccio con voi misuro pochissimi grammi di pellet diciamo un centinaio di grammi questo perché dal momento che si accende ovviamente poi non la posso più toccare perché diventa incandescente qua sopra e devo farla raffreddare quindi giusto per capire quando è che comincia l'effetto pirolisi non è immediato, lo vedremo e ve lo spiego strada facendo non è che si accende e parte da pirolisi ecco qua, abbiamo 100 grammi qui ci staranno circa 200 grammi al massimo eh. Come innesco basta una spruzzata di alcol mi raccomando eh? una volta che si è messo l'alcol poi lo si allontana perché è esplosivo è molto pericoloso eh? non scherziamo con l'alcol ecco è partito si è acceso ora dobbiamo semplicemente attendere che si inneschi il pellet questo lo tolgo perché voglio farvi vedere l'effetto una volta che si sarà innescato il pellet comincerà a bruciare e all'interno della camera, tolto il primo strato di pellet che brucerà, la parte sotto, cioè il pellet che sta sotto, non sarà raggiunto dall'ossigeno, a quel punto sprigionerà dei gas, appunto come dicevo prima il Syngas. Il Syngas salirà, perché è più leggero dell'aria, è più spinto anche dalla, dal calore, e a sua volta prenderà fuoco attraverso questi forellini qua quindi noi vedremo una fiamma alta molto sottile molto in balia del vento passatemi il termine infatti dopo la lampada la devo spostare e questa fiamma è l'effetto pirolisi che sta facendo effetto comincio a spostare la lampada perché comincia a dar fastidio eh? allora ho un po' di idee in testa grazie anche ad alcune persone a cui mi sto rivolgendo che sono molto molto più avanti di me in questo ambiente qui su questo argomento Io, eh, per me è l'inizio però a me piace cercare di fare gli esperimenti, capire, vedere come funziona e poi spiegarvi mano a mano quello che, che imparo. Io ho sempre fatto così su questo canale, in modo tale da dare anche a voi la possibilità e il tempo di seguire un po' i vari step, i miei progressi e magari se volete prendere spunto, ecco fare i vostri esperimenti. L'idea mia qual è? Visto che le dimensioni lo permettono. Se funziona come deve funzionare, io vorrei riscaldare e utilizzare questa cucina economica a legna, la legna si metterà dentro per chi non lo sapesse, il fornelletto da campeggio lo metterei direttamente sul braciere e voglio vedere se riesco a cucinare la sera, mi serve circa accesa per un paio d'ore, utilizzando solo materiale di scarto come possono essere appunto legnetti, ghiande, fogliame e quant'altro. Se riesco a fare questo ho raggiunto un risultato enorme. Allora intanto che la combustione va avanti vi dico qualche altro vantaggio, le stufe pirolitiche ovviamente questa in piccolo ma anche quelle grandi leggerete in giro che non hanno bisogno di canna fumaria perché non emettono monossido di carbonio in realtà ne emettono talmente poco che è quasi irrilevante ora le normative italiane non lo permettono per fortuna quindi comunque se utilizzate una stufetta del genere un bracciere, una stufetta bisogna avere una canna fumaria efficiente a norma perché col monossido di carbonio ci si lascia le penne avevo fatto un video un paio di settimane fa su un rilevatore di monossido di carbonio che ho messo vicino al mio termocamino eh, vi lascio qui in descrizione il link andatevelo a vedere perché è interessante eh, non bisogna scherzare con monossido di carbonio, eh, ci si lascia le penne allora, il pellet sta iniziando a bruciare allora, in Italia le stufe che funzionano a pirolisi sono veramente molto poche sono molto diffuse nel nord Europa in Realtà anche in Alto Adige, comunque dall'Alto Adige in su Austria, Germania, in realtà nei paesi più freddi, perché hanno come vi dicevo un'efficienza altissima. Con pochi chili di legna si possono riscaldare parecchi metri quadri di, di ambiente per molte ore. Se la stufa ha un accumulo importante, se, se ha una massa importante, la massa si riscalda dall'interno e rilascia il calore lentamente. Vedrete in giro anche molti video molto ben fatti di stufe fatte in modo artigianale, che, però, hanno un costo che vanno dai 4. E 6 mila euro quindi non è proprio la portata di tutti e sicuramente non si può fare in questo momento siamo a novembre non è che uno ci si mette adesso a farla perché occorre del tempo quindi il mio vuole essere soltanto una prova un esperimento per capire come funziona poi da lì sviluppo tutto ciò che mi serve per cercare di utilizzarlo per le mie esigenze. Quindi questa è una stufetta da campeggio, non è che può fare miracoli, però a me interessa imparare il principio, poi da lì parto e mi conosco e so quello che riesco a fare. Ma già se questa riesco a metterla dentro questa cucina economica, io ho risolto un po' di problemi. La combustione sta andando abbastanza bene. Tenete conto che questo pellet lo tenevo nel locale caldaia dove è molto caldo, quindi è molto asciutto. Ovviamente il materiale deve essere di qualità. Ma soprattutto deve essere asciutto, perché se mettiamo dentro biomassa umida non funziona, non può andare. Allora, interrompo il video perché tanto continuare a vedere una fiamma che arde non è molto interessante. Nel momento in cui comincia a formarsi la pirolisi, riaccendo e ri ne riparliamo. Allora, sono passati forse tre minuti da quando ho spento la telecamera, adesso l'ho riaccesa subito. Ho rimesso la parte superiore, ecco, è iniziata la pirolisi. Vi mostro una cosa, guardate. Mi avvicino con lo zoom perché non posso fare altrimenti. se notate le fiamme non arrivano più dal fondo ma dai lati, vedete dove ho il dito io lì ecco sta uscendo la fiamma dai fori questa è l'area secondaria e la fiamma esce esattamente da lì segno che la pirolisi è avvenuta come vi dicevo la fiamma vedete è molto allungata parliamo di allora metto la mano vicino parliamo di circa 30 centimetri di fiamma ho qui il rilevatore temperatura la parte superiore della stufetta arriva intorno ai 110 gradi. Guardate che bella fiamma. Ma guardate che, che roba affascinante proprio. Ora sono curioso di vedere quanto dura. È circa 5 minuti che è, è attiva con 100 grammi di pellet. Quindi cominciamo a capire che autonomia può avere una stufetta del genere con 100 grammi di pellet. Guardate che spettacolo di fiamma. Guardate che bella che è sul web troverete anche molte persone che hanno costruito in proprio delle stufette eh, dei bracieri, ecco chiamano così dei bracieri da mettere poi dentro il termocamino per non sporcare tutto intorno hanno fatto dei lavori eccelsi molto belli allora sposto la stufetta più verso la ecco se non mi brucia il legno guardate che spettacolo sono passati circa 8 minuti da quando è iniziata la pirolisi, la fiamma è molto bella, stabile. Tenete conto che ovviamente sono in casa, non c'è vento, eh? perché altrimenti si muoverebbe la fiamma. Continuo le rilevazioni, ecco, siamo arrivati intorno ai 140 gradi sulla parte superiore. La fiamma è molto stabile e qui si vede veramente bene. Vedete come funziona. Ovviamente, non ve l'ho detto prima, le stufe pirolisi non necessitano di corrente per funzionare. Questo ne è un chiaro esempio. Ci sono però alcuni esperimenti, anzi c'è una stufa pirolitica in produzione, anche se in fase sperimentale, che utilizza una ventola nella parte sottostante per cercare di aumentarne l'efficienza. È un progetto interessante, ma non è questo il momento di parlarne. Quello che interessa a noi è sapere che questo tipo di combustione avviene in assenza di corrente. sono passati circa... 10 minuti adesso, comincia ad attenuarsi leggermente, si ingasse e quindi la fiamma. Da alcuni fori laterali non esce più niente, da altri sì, però vedete, piano piano, piano, piano. Vediamo fino a quando arriva, poi la farò raffreddare, una volta raffreddata vediamo insieme il biochar che si è formato al fondo. Quindi 100 grammi di pellet, siamo stati accesi circa... 12-13 minuti quindi questo mi fa pensare che se riempio il contenitore riesco a farci un 25 minuti buoni insomma tenete conto che volendo adesso potrei aggiungere un po' di materiale piano piano lui riprende e riparte eh. 122 gradi 69 gradi la parte esterna 79 gradi la parte 90 gradi la parte sotto 100 gradi quindi la parte inferiore è più calda della parte superiore in alcuni punti eh? non lì non sulla parte dove si appoggia la pentola quella è la parte più calda di tutti vediamo dentro ci possiamo avvicinare ecco abbiamo le braci una volta che si raffredda quello diventa concime ora questo è pellet io di sicuro non lo butto nel terreno ma se avessimo biomassa normale legnetti eh, foglie e quant'altro quello sarebbe un ottimo concime Bene, ci rivediamo una volta che si è raffreddata e vediamo un po' cosa è successo. Riaccendo solo un attimo la videocamera perché ho messo la mano sopra. Non si sta. Allora guardate, all'altezza di circa 60 cm la mano brucia e emette un calore enorme. Ai lati non tantissimo, riesco ad avvicinarmi, vedete? Ma sopra ancora si sprigiona una temperatura eccezionale, quindi questo mi fa ben pensare che il mio progetto di alimentare questa cucina economica con questo fornelletto, forse, forse, tolto il discorso autonomia potrebbe essere una buona idea. Allora, il nuovo test lo faccio con del cippato. Questo l'avevo fatto io, il cippatino da 13 mm. Ho pesato circa 50 grammi di cippato, è leggermente umido, quindi speriamo che funzioni. una goccia di alcol non sia mai ok accendiamo vediamo come va ecco si sta bruciando la parte superiore vedete si sta annerendo ora se tutto va come deve andare la parte superiore farà la crosta brucerà l'ossigeno che ha all'interno dopodiché la parte inferiore che non è più raggiunta dall'ossigeno comincerà a produrre il sin e quello poi prenderà fuoco dai fori superiori esattamente come abbiamo visto prima se va è eh, perché e, come vi dicevo leggermente umido perché quando l'ho fatto l'ho realizzato poi ho sbagliato a non farlo asciugare al sole per un paio di giorni allora ho qualche dubbio che possa prendere eventualmente li metterò dentro un pezzo di diavolina allora, riprendo il video nel momento in cui c'è qualche variazione positiva o negativa allora ho dovuto aggiungere un pezzettino piccolo piccolo di diavolina ed eh, è partita la, la pirolisi. Allora il fumo che vedete non so se si vede ci sono degli sbuffi neri ovviamente è la diavolina che in questo momento sta bruciando però dai lati non è bella come prima eh? come pirolisi però dai lati dei fori vedete superiori ci sono degli accenni di fiamma non sta andando benissimo. Evidentemente il cippato è ancora troppo umido, quindi mi riprometto di asciugarlo, in qualche modo mi invento il modo di asciugarlo e voglio rifare l'esperimento perché è interessante. Ora attendo che finisca di bruciare la diavolina e voglio vedere se si innesca correttamente un minimo un accenno di pirolisi, ma non credo perché vedo che sta stentando parecchio, quindi questo esperimento per colpa del cippato leggermente umido è fallito ma ve lo mostro lo stesso perché lui può essere d'aiuto insomma vi può essere di spunto ora che si è raffreddato ho messo un piattino sotto perché le ceneri si stanno spargendo dappertutto vi faccio vedere un po' il risultato, quello che è rimasto il pellet vedete si è completamente consumato sono rimasti pochissimi pezzi ecco qua questi si sono carbonizzati ora come dicevo io questo nel terreno di sicuro non lo metto lo butto via ma se fosse biocer derivante da legna ecco io questo tranquillamente potrei metterlo nel terreno il penultimo test che farò è molto interessante allora qui io ho raccolto delle ghiande foglie secche bastoncini di legno non è anche questo perfettamente asciutto eh ve lo dico perché l'ho raccolti e tenuti un po nelle garage sono ghiande normalissime piccole grandi vedete quindi mi sono messo nelle condizioni di poter bruciare veramente quello che troviamo per strada per strada nel senso in un giardino ecco allora metto roba mista così metto qualche ghianda sono umide eh, ve lo dico ok guardate vediamo se va un goccino di alcol Asciughiamo ciò che è caduto. Ecco comincia a bruciare l'ossigeno che ha dentro. Sposto la lampada perché... Ecco sono curioso di questo, di questo esperimento perché se funziona come dovrebbe, dico la verità, comincia a essere interessante perché davvero permette 30 euro di... Riscaldare quell'oretta, quell quell'oretta e mezza a costo veramente pari a zero perché è tutta roba che si trova nei giardini. Allora l'alcol non è bastato, quindi metto un pezzo di diavolina e vediamo quello che succede. Voilà, metto solo centrale. Allora mi sono spostato all'esterno per il semplice fatto che ho aggiunto un altro pezzo di avolina e cominciava a fare fumo in casa quindi non andava bene. Allora cominciamo a avere una piccola produzione di syngas solo da una parte, non è bella come fiamma. Eh? Ah, nel frattempo non ve l'ho detto, ho dovuto aggiungere una manciata di pellet sopra per il semplice fatto che le ghiande come vi avevo detto sono umide quindi non prendeva. Allora ho preso una manciata di pellet e l'ho messa sopra. Rifarò ovviamente l'esperimento e vi aggiornerò poi strada facendo. Però in questo momento sta bruciando in modo abbastanza scarso per i miei gusti. Ecco come vedete quel poco luisin gas che si era formato, quella pirolisi che aveva iniziato, si è interrotta subito. Mi allontano perché arrivano un po' di fiamme, quindi anche questo esperimento non mi ha soddisfatto. Allora adesso provo ad asciugare le ghiande e... Cippato vicino al camino questa sera e domani ripeto l'esperimento e vediamo come va allora ho rifatto l'esperimento col cippato, ora tengo tutto spento perché voglio farvi vedere da vicino un po' cosa succede cosa ho fatto ho messo del cippato che era un po' umido all'interno di questa stufetta e l'ho lasciato dentro il camino per un giorno così che si asciugasse ora il cippato è molto molto asciutto ora provo a accendere la luce perché si vede poco ho messo quindi un po' di diavolina ora sta bruciando la diavolina e voglio vedere se parte la pirolisi col solo cippato cippato molto asciutto da questa parte in un secondo momento ho le ghiande ho fatto lo stesso discorso, l'ho lasciato dentro il camino per un giorno le ghiande si sono asciugate e voglio vedere se riesco poi a far partire anche la pirolisi con quello rispetto all'altro esperimento il cippato arriva fino a lambire i fori quindi ne ho messo molto di più lo sposto dalla parete così gli arriva più aria fatico a farlo prendere questa è una fase di esperimento per me, eh? quindi gli esperimenti che sto facendo io sono gli stessi che potete fare voi, però se li faccio io e voi guardate questo video risparmiate tempo, perché gli errori che faccio io ovviamente voi non li fate più. Perché è importante mettere una canna fumaria, in questo caso sto utilizzando quella del camino? Perché, che, che se ne dica, la combustione provoca anidride carbonica. Una parte dell'anidride carbonica finisce dentro il biocer, diventa appunto quel tipo di carbone vegetale che, eh, di cui vi ho parlato all'inizio: una parte carbonica si sviluppa e va via con le fiamme. Quindi non utilizzatelo mai senza canna fumare, perché è veramente veramente pericoloso. Un altro discorso da fare è che quando la pirolisi è in atto non dovete tappare la parte superiore, quindi far spegnere la fiamma, perché il gas continua a sprigionarsi. A quel punto, cosa succede? È come il metano, no? si satura l'ambiente di quel gas lì basta una scintilla e esplode tutto quindi fateci attenzione su queste cose qui quindi sempre canna fumaria e se dovete mettere qualcosa sopra vedete qui ci sono gli appositi sostegni dove si può appoggiare un pentolino sopra però c'è dello spazio tra il pentolino eventuale e l'imboccatura della, della stufetta ci sono quei due centimetri che permettono alla fiamma di continuare a esistere. allora con il semplice cippato i risultati sono a mio avviso abbastanza scadenti e eh, questo mi dispiace molto perché mi aspettavo una resa maggiore essendo scaglie di legna in questo caso anche essiccate abbastanza bene continuerò gli esperimenti sul cippato sul cippato puro e poi vediamo un po quello che succede ovviamente farò altri video di aggiornamento il cippato ha fallito ora cominciamo il test qua dentro vedete ho le ghiande belle asciutte qui cambierò il tipo di innesco Metto un po' di alcol, li tengo ben lontano dal camino perché c'è ancora i tizzoni. Mi raccomando si se sperimenti sempre con la testa. Eh? Ecco qui, vediamo come va, con l'innesco diverso. diverso. Manca come testa ancora il nocciolino e poi il mix dei vari componenti con un po' di pellet all'interno. Allora lo scoppiettio è buono, vediamo se va. Metto dentro un pezzo di diavolina perché ho visto che anche qua sta facendo fatica. Ecco, diciamo che se non si usa il pellet, ma si usano cose alternative, biomassa alternativa, cippato in questo caso, ghiande, ramaglie, è un pochino più difficile. Eh? Tenetene conto se dovete fare questo, questa scelta, che se dovete bruciare il pellet, allora a questo punto, a parte la resa maggiore, ma non è che c'è tutto sto guadagno. Eh? Allora, non nutro grosse speranze, ci rivediamo un attimino dopo che ha preso, oppure che si è spenta la fiamma allora ho riacceso perché sta iniziando a succedere qualcosa vedete allora l'innesco dentro è terminato e sta partendo piano piano la pirulisi ecco guardate guardate guardate qua parliamo soltanto di ghiande foglie secche qualche rametto eh? ma soprattutto ghiande la fiamma non è alta come quando avevo utilizzato il pellet quindi un pochino più contenuta come dimensioni ora io So chiudo il vetro perché mi serve l'effetto camino che è l'area che arriva bene sotto i fori comunque si vede lo stesso potremmo lavorare un po' di più e meglio sul discorso ghiande magari mischiare le ghiande con un po' di nocciolino con un po' di pellet adesso qui si apre tutta una fase di studio per vedere le proporzioni per vedere la durata però se voi ci pensate le ghiande sono per terra davvero a costo zero ora sapete che faccio? C ho un po' di rametti secchi Piano piano uno alla volta lo butto dentro, senza soffocare la fiamma ovviamente Piccolini eh, legna molto secca, molto asciutta Piano piano stanno prendendo i legnetti L'ho leggermente soffocata, però adesso vedo che si sta riprendendo Ecco vedete lo sbuffo di destra che non è pirolisi, è uno dei legnetti che sta prendendo mentre a sinistra abbiamo la fiamma bella della pirolisi vedete che esce dai fori ah, guardate che bella che è ghiande e rametti eh ma ragazzi è affascinante però eh ha preso oh quale esperimento è riuscito avevo ancora un po di tizzoni ardenti da ieri L ho spostato ma ora tendono a riprendere fiamma a vigore ma allora, ci avviciniamo, guardate che bella che è, ora possiamo metterci, c'è un pezzettino di cartone e c'è un pezzo di corteccia, anche in questo momento che ho messo la corteccia, vedete si è un po' attenuata la, la fiamma, si sta soffocando, adesso il tempo che prende, se prende, che vuol dire che se no ho messo un pezzo troppo grosso, ecco infatti mi sa che ho messo un pezzo troppo grosso, oh va, avevo fatto un errore, tutta esperienza, Metto un pezzo di diavolina, adesso riparte. Quindi, per quanto è grande il braciere, quel pezzo che ho messo in quel momento non andava bene, ci vogliono le scaglie un po' più piccole. Ecco, è ripartita abbastanza bene. E se vi devo dire, la diavolina che è in fondo non ha ancora preso fuoco, è ancora intatta, in realtà si sta consumando e in base alla pirolisi non brucia il materiale che c'è dentro ma si gassifica, cioè emette gas e viene bruciato il gas eccola qui Ok, sono passati ancora dieci minuti e poi si è spenta eh? eccola lì si sta spegnendo è stato un bel test allora siamo giunti alla fine di questo lunghissimo video scusate se vi ho tediato è stato un po lungo perché gli esperimenti sono andati avanti anche oltre la videocamera, figurati, ho tagliato un sacco di scene, manca tutta la parte col nocciolino, per il semplice fatto che il nocciolino non funziona con queste stufette qua, a prescindere dal braciere, che ovviamente è largo, vedete, ma non è quello il problema, ho provato anche a mettere un fondo di pellet e sopra un bel po' di nocciolino, non c'è verso, il nocciolino non brucia, o meglio, non gassifica e non si avvia la pirolisi col nocciolino, non c'è niente da fare, mi sono... Consultato come vi dicevo all'inizio del video con chi ne sa più di me che le usa non queste ma usa la pirolisi a livello molto molto avanzato dovete sapere che in italia esistono persone che ne sanno veramente tanto sulla pirolisi Io ho avuto la fortuna di conoscerne uno o due e mi hanno confermato che il nocciolino non funziona non va bene allora tiriamo le somme le ho sporcate un po vedete si sono un po ossidate non sono più belle come prima ma importa poco mi sono divertito tantissimo ho imparato un sacco di cose e qualcosa spero di avervi trasmesso il pellet e il suo biocarburante ideale solo che il pellet siamo sempre lì a 12 euro al sacco non è che abbiamo risolto moltissimo insomma il cippato non funziona non c'è verso il cippato non va bene e una bella sorpresa sono stati invece i rametti le ghiande le foglie secche che per quanto siano semplici come materiali e comuni eh, alla portata di tutti veramente hanno avuto una bella sortita, mi sono piaciuti ovviamente durano poco perché il bracciere è piccolino, ce ne sta poco non è legna compressa come il pellet quindi quando hai qualche minuto finiscono però se si aggiunge periodicamente qualche rametto o qualche corteccia qualcosa vedete che la fiamma poi riparte e la pirulisi continua Ovviamente e qua, è tutto in piccolo, è un esperimento, queste sono stufette da campeggio, sono studiate per cucinare all'aperto, non per fare pirolisi in casa ovviamente, però come base per un esperimento, per imparare un pochino la fisica che c'è dietro a un tipo di combustione diverso dal solito, io le ho trovate veramente utili. Mi manca ancora l'esperimento del pellet all'interno della cucina economica, Farò un video a parte perché mi sono dilungato un pochino troppo. E non volevo superare i 30 minuti, ma mi sa che li ho superati ugualmente come video. Bene, allora questo video finisce qua. Tutto quello che avete visto è riferito a queste stufette da campeggio. Cambia la forma, ma più o meno la sostanza, se ne trovate altre, quella è. La fisica che c'è dietro la pirolisi è più o meno questa. Ovviamente con braccieri grandi, con stufe grandi, con... Eh, manufatti più grandi cambia completamente il tipo di combustione la durata la potenza siamo su un altro livello però questo per iniziare per imparare io li ho trovati veramente comodi ok mettete un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale a voi non costa nulla e a me può fare la differenza per capire se continuare con questo genere di video o cambiare strada e magari rallentare un attimino e valutare altri argomenti insomma grazie per essere stati come anche oggi ci vediamo la settimana prossima